Uomini e donne Oggi, i nuovi tronisti e la scelta di Alex. Oggi uomini e donne, Alex sceglie Alessandro, arrivano i nuovi tronisti. Ci attende una puntata ricca di emozioni quest'oggi. Su Canale 5 andrà infatti in onda il trono classico di uomini e donne. Maria annuncia immediatamente la scelta di Alex Migliorini. Prima di parlare del trono gay, però, viene presentato il nuovo tronista. Lui si chiama Nicolò Brigante ha 23 anni è siciliano e nella vita è un piccolo imprenditore. Entra in studio e sembra essere molto impacciato. Tina Cipollari pare apprezzarlo. Arrivano poi le corteggiatrici chiamate per l'appuntamento al buio e successivamente le ragazze e i ragazzi usciti in esterna con Paolo, Alex e Sabrina. Si passa poi a Migliorini e ai suoi best moments con Alessandro e Claudio. Si parte da quest'ultimo. La loro esterna è stata organizzata a Sabaudia. I due trascorrono un po' di tempo in spiaggia, proclamano il loro reciproco interesse e concludono il tutto con un grande ungo bacio. In studio restano tutti a bocca aperta, mentre Tina finisce in lacrime e decide di lasciare momentaneamente lo studio. Di fronte a tale bacio, Alessandro resta un po' scioccato e teso e non credeva assolutamente di vedere una cosa simile, in ogni caso è ansioso di capire come andrà a finire. Vanno in onda i suoi best moments con il tronista e successivamente un video di ciò che è accaduto dopo la scorsa registrazione. Il corteggiatore invia un bigliettino ad Alex per comunicargli di non voler fare alcuna esterna e di vedersi direttamente in puntata. In ogni caso, Migliorini decide di fargli una sorpresa e di raggiungerlo ad Ischia. Alla fine, anche con lui arriva un bellissimo bacio. Tornati in studio, è il momento delle poltrone rosse. Uomini e donne, Alessandro dice sì ad Alex, Nilufare e Sara nuove troniste. Alex chiama per primo Claudio, a cui dice di non essere lui la sua scelta. Entra poi Alessandro che non ci pensa due volte a dire di sì. Arrivano poi le nuove troniste, Niloufa Raddati, ex corteggiatrice di Mattia Marciano e Sara Affifella, ex partecipante di Temptation Island.